Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ho una brutta notizia da darvi, se avete un drone di questo tipo o simile a questi, ragazzi accantonateli, perché sono sorpassati, sì, sono sorpassati e sono stati sorpassati da Pixi, eh, il nuovo mini drone o meglio il nuovo selfie drone prodotto da Snapchat Sì, Snapchat, il social network che tempo fa ha prodotto gli occhiali smart e gli spectacle che sono arrivati alla versione 3 oggi ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto ed è un selfie drone, si chiama Pixi è un piccolo drone eh, più o meno di queste dimensioni con un design simile a questo ma tra poco lo vediamo nella presentazione ufficiale che è avvenuta oggi e devo dire che sicuramente per certi versi è interessante niente di stravolgente ma che fa del suo punto di forza la semplicità e la velocità di utilizzo questo nuovo mini drone che costa 230 dollari però disponibile per l'acquisto solo in Francia e negli Stati Uniti Bisognerà vedere se poi arriverà anche in tutti gli altri paesi, eh, e sicuramente è interessante appunto per quello che è la semplicità e la velocità di utilizzo. Ma prima di parlare nel dettaglio delle sue caratteristiche, vi lascio a quello che è stato il video di presentazione. Quindi facciamo partire il video e poi ci ritroviamo qua. Abbiamo Snapchat come un nuovo modo di usare la camera per self-expression e la From lenses to spectacles, there are so many ways to share your perspective. Today, we're taking the power and the magic of the snap camera, the spontaneity, the joy, and the freedom to new heights, a new camera to match the limitless potential of your imagination. Meet Pixie, the world's friendliest flying camera. It's a pocket-sized, free-flying sidekick for adventures big and small. Everything you need to capture the spontaneity and fun of the moment from new perspectives is right in the palm of your hand. With the simple tap of a button, Pixie takes flight and joins you on your journey. Set flight paths. Pixie floats, orbits, and follows wherever you lead. Pixie is ready to fly at a moment's notice. There are no controllers. There's no complex setup. Simply set a flight path and let Pixie take it from there, floating above you as it captures photos and videos. And it knows when and where to return, landing gently in the palm of your hand. Wirelessly transfer your aerial snaps to memories after the flight. And take your editing studio on the go. Apply effects like speed ramps, jump cuts, and even 3D bounce to the moments you capture. Then add sounds and lenses before sharing on Stories, Spotlight, or any other platform. Pixie is the perfect new addition to your creative toolbox, helping capture new angles and making every moment fly. Perfetto ragazzi, avete visto cos'è Pixie eh, e avete notato sicuramente che non c'è né un controller né uno smartphone per pilotarlo. Sì, bisogna solo selezionare sul selettore sopra la funzione che vogliamo, quindi video o foto, si fa decollare dalla mano in totale sicurezza perché le eliche sono totalmente chiuse, anzi molto chiuse, anzi totalmente chiuse, praticamente anche più chiuse di questo piccolo drone che ho qua io eh, e devo dire che sicuramente questo lo rende un drone super veloce e super pratico da essere utilizzato anche perché una volta decollato ovviamente lui riconosce il soggetto quindi se abbiamo selezionato video e lui ci seguirà ci farà dei piccoli video o se no se avremo selezionato foto lui ci scatterà delle foto perché riconosce ovviamente la figura umana essendo un selfie drone è sempre vicino a noi non si allontana da noi perché appunto serve per fare dei selfie e sicuramente eh, questa velocità e praticità di utilizzo lo rende davvero molto interessante non c'è un'autonomia dichiarata della batteria eh, perché comunque vengono calcolati il numero di decolli che mi sembra che sono tipo 8 decolli una cosa del genere quindi sicuramente dura poco la batteria sicuramente la batteria non dura tanto ma è tanto tanto curioso vedere un piccolo drone così essere totalmente autonomo e non aver bisogno di utilizzare uno smartphone o un controller eh, la fotocamera è una fotocamera che registra video in 2,7k scatta foto a 12 megapixel ha una memoria interna da 16 mega perché ovviamente tutto viene archiviato appunto in questa memoria interna dopodiché andando a collegare eh, il nostro smartphone con l'applicazione la, dedicata trasferiremo direttamente i file eh, nel nostro smartphone per poi essere condivisi sul social network sicuramente questo ci fa capire quanto ormai i droni stiano diventando un prodotto che a sempre di più l'attenzione intorno a sé perché appunto se un social network come snapchat ha deciso di produrre eh, un selfie drone è perché sa che la gente o meglio la massa della gente eh, amante sia dei droni che dei selfie ma questo già lo sappiamo eh, quindi ragazzi eh, sperando che arrivi anche qua in italia anche se il prezzo sicuramente non è basso perché parliamo di 230 dollari come vi ho detto eh, è sicuramente un prodotto che eh, attirerà tanta attenzione intorno a sé, eh, però il prezzo rimane comunque secondo me molto molto Elevato, quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa novità di casa Snapchat, il Pixi, questo mini drone, o meglio questo selfie drone, vi eh, è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler di quello che porto qua sul canale. Sempre si se va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, un una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!